Adesso eh, parliamo di fisco, informazione fiscale, l'appuntamento eh, settimanale, l'appuntamento del giovedì con Rosi Delia, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730 2023 è cosa ufficiale, vedremo le novità eh, e poi visto che questa è la settimana di Sanremo, lo dicevamo prima, tanto lo sapevate già, vedremo quali sono le detrazioni per le spese, mh, per lo studio della musica, noi diciamo sempre che la musica spesso è equiparabile eh, ai benefici di un farmaco, no? perché tocca le corde delle emozioni, migliora l'umore, è in grado di regalarci picchi di felicità, sia a suonarla che ad ascoltarla. Rosi Delia, Informazione Fiscale, buongiorno. Buongiorno Michi, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto eh, Allora detto... Rosi, partiamo, eh, partiamo, partiamo dal modello 730, dalla cosa esatto. più fredda e poi ci emozioniamo a parlare della musica Allora, modello <ride> esatto, 730 esatto. definitivo per le dichiarazioni 2023, quali sono le novità, cosa è stato modificato, o integrato eh, o eliminato? Dici tutto allora, facciamo un po' il, il punto. Innanzitutto specifichiamo sì. che il modello 730 è ehm, quello strumento usato negli anni scorsi da circa la metà dei cittadini e delle cittadine che hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Quindi interessa una buona fetta di noi. Parliamo ad esempio della categoria dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici o dei pensionati e delle pensionate che possono utilizzarlo. Per presentare appunto la, la dichiarazione dei redditi e presenta alcuni vantaggi in generale il modello 730 di semplificazione, cioè eh, ad esempio i rimborsi o le trattenute che derivano dal calcolo dell'imposta de dovuta eh, vengono effettuate in maniera automatica in busta paga o sulla pensione quindi diciamo è una via eh, semplificata di comunicazione con, con il fisco di anno in anno no, non ci sono grossi stravolgimenti in questo modello perché diciamo mm -hmm. che è stato approvato perché di anno in anno l'agenzia delle entrate deve comunque approvare eh, la nuova versione che si adegua ai tempi quindi sì. siccome quest'anno noi ci riferiamo al 2022, presentiamo la dichiarazione dei redditi 2022 entrano nel modello 730 2023 tutte quelle novità in vigore eh, nell'anno scorso quindi novità, sì. modifiche, nuovi bonus um, la scadenza per la presentazione, abbiamo ancora un po' di tempo per, per studiare voglio rassicurare chi ci ascolta è fissata al, al 30 settembre che quest'anno cade di sabato quindi slitta anche al 2 ottobre quindi abbiamo pure questo Beh, mini bonus di temporale esatto, esatto proprio breve breve ma ce l'abbiamo quindi il percorso è, è, è, ancora, è ancora lungo nel frattempo c'è una tappa intermedia che ci può aiutare che è quella del 30 aprile perché l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche dei eh, contribuenti una versione precompilata pronta all'uso cioè in cui sono stati già inseriti una serie eh, di dati negli anni scorsi c'è stato un po' di ritardo in questo lavoro perché ehm, per proroghe dovute all'emergenza Covid ma quest'anno dovremo ritornare al 30 aprile con eh, la eh, pubblicazione quindi del modello 730 precompilato che è accessibile online tramite le credenziali canoniche per uh, l'accesso ai, ai portali istituzionali, quindi SPID, uh, carta d'identità di sì. elettronica, carta nazionale dei servizi. Uh, questo ci può facilitare perché appunto l'Agenzia delle Entrate inserisce già una serie di spese, ad esempio, che um, danno diritto alla detrazione a uno sconto dell'imposta e, e, e quindi il, il, il ruolo di noi cittadini e cittadine è quello di controllare che tutto sia a posto integrare o modificare in alcuni, in alcuni punti si muove un patrimonio di dati importanti perché le spese che danno diritto eh, a, a uno sconto o a una riduzione dell'imposta so, dovuta sono diverse, tanto che spesso si parla di una necessità di, di riordinare queste, eh, queste agevolazioni fiscali. Nel frattempo l'anno scorso si è mosso un patrimonio di dati di ehm, 1,2 miliardi di informazioni, tra queste ad esempio ci sono le spese sanitarie, quando andiamo in farmacia e ehm, chiediamo quindi che, eh, di, di, di inserire eh, la spesa tramite tessera sanitaria, questa poi eh, va automaticamente eh, comunicata all'Agenzia delle Entrate. Eh, se eh, il, il cittadino o la cittadina non si oppone all'utilizzo poi la ritrova eh, nel, nel modello 730, già pronta per eh, poter beneficiare poi dello sconto. Come dicevi, quindi è stato necessario adeguare alle, alle novità, ad esempio è cambiato il prospetto per i familiari a carico perché l'anno scorso eh, come abbiamo detto anche più volte ai vostri microfoni eh, è entrato in vigore l'assegno unico e quindi è stato necessario un po' rivedere eh, dei, dei i punti di questo eh, modello 730. Eh, noi vogliamo non, quindi, non sono, solo quindi, sono cambiate, quindi sono cambiate non solo le detrazioni per il lavoro ma anche per i figli a carico? Comunque per i familiari a carico? Eh, sì, ci sono una serie di novità mm. da questo punto di vista e, mm. eh, e quindi rientrano automa cioè, automaticamente eh, eh, come uno specchio, il modello 730 è uno specchio delle novità normative, eh, sì. quindi tutto quello che è stato eh, eliminato o inserito o modificato lo ritroviamo, lo dobbiamo eh, riproporre diciamo, nel, nel modello 730. Eh, mm -hmm. In piena attualità, non solo insomma, vogliamo adeguarci al ai tempi che corrono, ma proprio all'attualità, quindi al, di questa settimana, che è la musica. come La musica, infatti lo, è. Dicevo, lo dicevo in apertura, no? questa settimana è la settimana che piaccia o meno della musica, c'è il Festival di Sanremo che tiene banco, che ci distrae anche un po' dalle notizie, a volte pesanti, per non dire pesantissime, che arrivano da ogni parte del mondo. Allora parliamo esatto. di musica e della detrazione per le spese per lo studio della musica. Esatto, eh, la buona notizia per eh, chi studia musica è che è possibile eh, beneficiare di una detrazione, quindi di uno sconto dell'imposta, inserendo le spese sostenute nel modello 730. Si ha diritto quindi per i costi relativi, parliamo eh, dei costi relativi al 2022, eh, si ha diritto sì. a una, detra una detrazione del 19% per l'iscrizione a cori, bandi e scuole di musica. Uh, frequentate da ragazzi e ragazze, bambini e bambine dai 5 ai 18 anni. Um, dobbiamo dire che non è una misura universale però, il bonus musica infatti è accessibile soltanto da coloro che hanno un reddito fino a 36 mila euro. Quindi è legato e, non è, è a reddito che viene. A reddito. Che Arredito. È, Arredito. De, della, esatto, e, m, però c'è questo limite, quindi m, non è eh, una misura eh, universale, come dicevo prima, perché bisogna mm. rispettare determinati requisiti. Uh, L'altro limite che la normativa ha posto è quello delle spese, cioè non posso beneficiare di, di questo bonus per tutte le spese che ho effettuato ma entro fino a 1000 euro quindi se io spendo eh, eh, per eh, mio figlio che ha 6 eh, anni e eh, studia musica eh, 2000 euro potrò beneficiare comunque del bonus musica fino a 1000 euro quindi fino, fino a un 1000 massimo euro. di 190 euro lo sconto diciamo consiste mm -hmm. in un massimo di 190 euro La, ehm, L'altra cosa da sottolineare però è che eh, se in una famiglia ad esempio ci sono eh, più figli a frequentare dei corsi di musica eh, è possibile beneficiarne anche per più di uno, di un, una bambina ah, e di un bambino insomma. Mm -hmm. eh, in particolare la detrazione del 19% spetta per la frequenza di conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per scuole di musica iscritti nei registri, quindi riconosciuti, e cori, bande... Esatto, anche cori e bande mm. sempre riconosciute da una uh, pubblica amministrazione, quindi è bene uh, verificare anche i requisiti della, della scuola che si frequenta, del coro, della, Natural, della banda. Insomma. Prima di iscriversi, va bene, va bene. Questo è molto altro su informazionefiscale.it, grazie a Rosi Delia. Adesso la linea è un po' in ritardo, eh? va alla redazione poi ancora noi. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.